mi auguro che prima o poi venga fuori una soggettività di questo genere cioè io ci credo tremendamente Uh, quella che veniva raccontata come un'occasione per avere del tempo liberato e eh, molto spesso invece nascondeva il fatto che a fare smart working fossero uh, due persone nella, nella stessa casa di 60 metri quadri che magari contemporaneamente avevano anche i bimbi in dad eh, e che, che non avevano a disposizione i device digitali necessari per uh, garantire la, la connessione che, che spesso stare davanti al computer senza un Grazie. Um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 E, e, ecco da questo punto di vista, eh, secondo noi eh, ci sono i giovani, e i o meglio, i giovanissimi e le giovanissime che ci danno una traccia perché ci dicono che è possibile far emergere una questione che Greta a capo di tutti e di tutte, però anche tanti e tante che hanno riempito le piazze con, eh, con i Fridays e che ci raccontano in fondo che esiste la possibilità di poter far diventare